La crisi del III secolo d.C. fu prima di tutto una crisi militare. All'inizio del III secolo d.C. diventò infatti sempre più difficile il controllo dell'IMES, cioè del confine fortificato tra il mare del nord e il Mar Nero, costituito dai corsi del Reno e del Danubio e dalle fortificazioni innalzate lungo questa linea. Le incursioni delle popolazioni che vivevano al di là del Limes si fecero sempre più minacciate. Acciose. Già l'imperatore Marco Aurelio, nella seconda metà del II secolo d.C., era stato a lungo impegnato contro Quadi e Marcomanni, popolazioni germaniche che nel 166 erano giunte fino ad Aquileia. Ora, però, le scorrerie si ripetevano con tale frequenza che alcune province rischiavano di sfuggire al controllo romano. Anche il confine orientale e meridionale era insicuro perché in Asia era minacciato dalle incursioni dei sassanidi, discendenti degli antichi persiani, mentre in Africa dalle pressioni delle tribù berbere. Allo stesso tempo alcune rivolte interne misero in pericolo l'unità dell'impero. Postumo, comandante delle legioni del nord, proclamò l'impero delle gallie, che comprendeva quasi tutta l'Europa occidentale. A est, Zenobia e Odenato, rispettivamente regina e re del regno di Palmira in Siria, dettero via a uno stato indipendente che riuniva le province asiatiche e l'Egitto intorno alla capitale Palmira in Siria. Nel 272 d.C. ambedue i regni autonomi furono ricondotti sotto l'autorità centrale dell'imperatore Aureliano che dovette sacrificare tuttavia la provincia della Dacia creata da Traiano nel 112 d.C. Aureliano infatti aveva trascurato la difesa della regione, perché era impegnato sul fronte occidentale e orientale nella riconquista dei territori usurpati.